ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un video contest in cui vi voglio fare un regalo anzi due regali ragazzi vedete, vedete la scritta netflix e vi voglio regalare due account netflix allora come funziona funziona come un normale contest allora il regolamento o i requisiti per partecipare li trovate alla fine del video però, però ve li voglio dire anche io al volo così dovete essere iscritti al canale lasciate un like a questo video condividete questo video eh, dovete lasciare un partecipo ovviamente a questo video eh, che altro dovete fare? Dovete avere il canale pubblico in maniera tale che io possa verificare tutti quanti i requisiti. Eccoli qui i requisiti a schermo l'estrazione del contest ci sarà dopo domani, quindi va bene, avrete qualche giorno in meno. L'account Netflix è per un mese, quindi potete vedere tutto Netflix quando e come volete. Detto questo, buona fortuna. Un saluto a tutti al prossimo video.